Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati sul mio canale. Come vedete oggi voglio parlarvi della mia motosega. Motosega che ormai prosegue da due mesi e mezzo, ho deciso di aspettare a fare la recensione e di non farla subito, di utilizzarla un po' di volte per metterla un po' sotto stress e vedere come si comportava il motore, perché come sapete le motoseghe sono degli attrezzi che vengono utilizzati e messi sempre sotto, eh, sotto pressione. E questa motosega, come vedete dall'accensione, è un modello a benzina a due tempi, chiaramente non funziona propriamente a benzina ma miscela funziona con miscela al 4%, Niente, come leggete qua dalla barra, la marca si chiama Green Cut, è una marca spagnola, quindi non è cinese, produce eh, tantissime attrezzature di linea opistica per il giardinaggio, di Motosega ne fa 5-6 modelli, partono da una piccolissima che è da 25 cm3 con una barra da 10 e, che serve più che altro per fare potature e arriva fino a un modello che è più potente di questo, che ha, come si dice, un motore da 72 cm3 e una barra da 24. Questo diciamo che è quella con gradino più indietro, visto che era in offerta, quindi ho deciso di comprare questa. Ha un, come si chiama, un motore da 68 cm3 e una potenza di 3,9 cavalli. La barra, come leggete, è da 22, quindi anche è leggermente più piccola. Il tallone da sono eh, il peso, perché pesa 7,5 kg a vuoto, arriva a 8 kg, se, come si dice, col pieno, eh, se arrivate come me da una motosega col cavo, quindi una motosega elettrica. E sappiate che questa pesa molto ma molto di più, quindi dovrete fare un po' d'abitudine. Ho deciso di comprarla e di prenderne una a scoppio perché, perché eh, come si dice, mi passava la olio. Ogni volta che devo attaccare due prolunghe per arrivare fino in cortile, a utilizzarla chiaramente eh, senza filo è molto più comoda. L'altro tallone d'Achille, qual è? È la catena eh, nelle varie recensioni che ho letto nei feedback che ho trovato anche su Amazon e a parte su, su Vari Forum, parlano benissimo del motore, ma parlano male della catena. Dicono che la catena non è all'altezza della situazione questo è il mio pensiero anche tra l'altro che la catena non è il massimo ho deciso anch'io di cambiarla e di metterne una tra l'altro e comprare anche una barra più lunga visto che se dovete fare dei lavoretti come me come vedrete poi nel filmato tagliare dei tronchi serve sempre una barra più lunga niente ora cosa facciamo? vi faccio vedere il filmato di come si comporta la motosega e poi ci vediamo per il finale al termine della recensione, come avete visto la motosega è molto potente, sono riuscito a tagliare delle fette di ciliegio massiccio, come vedete vengono tagliate perfettamente, mi sono dimenticato di dirvi cosa c'è contenuto nella scatola, oltre chiaramente alla motosega, alla barra e alla catena, ci sono un paio di cuffie che mi si sono rotte la prima volta che le utilizzate un paio di occhiali che funzionano abbastanza bene, un paio di guanti eh, che, di cui sono molto contento perché li utilizzo ormai da due mesi e mezzo e funzionano benissimo, non si sono ancora rotti e chiaramente un kit per eh, la riparazione, all'interno troverete anche una lama per affilare la catena. Il mio prossimo video se vi interessa sarà sulla dima, la lima che ho utilizzato nel video e niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like se vi è piaciuto eh, il video e buona serata.